Qualcuno ha bisogno di lavarsi i denti? <ride> wow! Il Questo Anteprima assoluta babalù per Tana Per cambiare, per cambiare basta con senza colla per cui si apre da tutte le parti, okay, okay, tutte le parti. è studiata per essere fatta senza colla per cui è assolutamente eh, riciclabile non ha nessun tipo di sostanza chimica mi piace uh, il manico riutilizzabile il manico riutilizzabile è il manico in bambù okay. questo qua e qui si può togliere la parte delle setole. Che si può togliere. Uh -huh. e noi poi abbiamo messo qui perché qui non riuscivamo a stamparlo. Però uno lo può tranquillamente spezzare sì. quando ha finito. Questo lo rompe, lo butta nell'indifferenziato. Questo rappresenta il 6% del peso dello spazzolino, quindi il 94% di plastica che normalmente c'è in uno spazzolino. Non c'è più. Sì. E questa è eh, nylon perché fondamentalmente con. Eh, è l'unica alternativa antibatterica che è disponibile al a parte il pelo di animali che però diciamo, eh, è Tana Italia è un'azienda giovane nata da poco più di due anni e si affaccia nel mondo dell'ecologia attraverso macchinari con tecnologia finlandese TANA, trituratori e compattatori per rifiuti. E cavolo ci azzecca TANA Italia con eh, Babalu. Questa è più che una scatola è un obiettivo, una visione eh, che è nata appunto dalla collaborazione tra TANA Italia e Babalu eh, nel cercare di eh, ridurre al massimo l'impatto che ha uh, la plastica uh, nel nostro mondo. L'obiettivo è sempre lo stesso, quello di pesare meno sul nostro pianeta. Abbiamo a cuore il territorio italiano non dal punto di vista solo della vendita, ma anche dal punto di vista dell'ambiente. Un utilizzo più sostenibile di materiali plastici mai come oggi possa far bene al nostro territorio che all'Amorta.